Ciao a tutti Colors, benvenuti in questo nuovo video. Non credo che imparerò mai a mettere la fotocamera bene, cioè proprio ci ho rinunciato. Allora, mh, non so bene che impronta prenderà questo video. Ho preso ispirazione da una delle vostre video richieste, ossia... Mh, una domanda che suona più o meno così ma del quale vi lo screenshot che ho maldestramente cancellato ma recupererò mm, se tu fossi un cattivo di Harry Potter che potere vorresti che non fosse già esistente? ci ho pensato ci ho pensato e voglio dedicare adesso un video, cercando comunque di non essere troppo breve, in quanto può apparire una cosa banale e semplice, però se ci pensate, se soprattutto io riesco a trovare le parole giuste per descrivere questa cosa, credo che voi riusciate a capire. Mm ho pensato e mi è venuta in mente una cosa Una cosa Cattiva mh, Però un po' al 50% Nel senso eh, Tutti i poteri hanno dei limiti, no? Ad esempio eh, Nessuno sfugge Alla vada che d'avrà Che non posso spiegare Che cos'è perché YouTube Si emoziona è un anatema che eh, anche questo potere avrà una limitazione mm, prima ve lo spiego e poi cerchiamo anche di dargli un nome perché non ci ho pensato sto facendo tutto con voi allora è una sorta di legilimanzia rivista però eh, non voglio vedere alla persona i momenti brutti eh, sarebbe una residimensione senza immagini eh, dove io col mio colpo di bacchetta vorrei arrivare al punto debole nel senso ehm, faccio un esempio un mago mi sta attaccando perché mm, Deve vendicare la morte della madre che è l'unica persona che abbia mai amato io con i miei con la mia intelligenza non lo so ma con questo incantesimo verrei a scoprirlo e lo torturerei mentalmente eh, su Questa debolezza Ma con il limite che dovrebbe essere solo una difesa perché se utilizzassi questo incantesimo a sproposito si ritorcerebbe su di me non so se sono riuscito a spiegarmi quindi una sorta di leggerimanzia basata unicamente sulle debolezze e questa cosa si rifà Qualcosa che mi viene continuamente girato contro in primis anche in casa <ride> e mi prendo la prima responsabilità di quello che sto dicendo perché ad esempio ho imparato a non dover dire quando ho una frequentazione nemmeno in casa perché poi, la prima volta che ci arrabbiamo, la prima frase che viene fuori è beh, eh, ti vanno tutte, tutte male le frequentazioni, poi te ne lamenti, forse perché non ti fai sopportare forse perché hai un caratteraccio, tutte le varianti possibili e per quanto uno si possa rivoltare alla fine io vivo qui, alla fine la mia frequentazione ho fatto bene a non parlarvene perché adesso lo dico Mi sono ritrovato bloccato per averlo semplicemente beccato a difendere un artista, un personaggio pubblico E avergli detto guardami che io ti ho scritto da questa mattina, pensavo di essere una persona più reale per te Adesso questo soggetto mi ha sbloccato. Probabilmente si aspetta che io gli scriva Ma a differenza sua ha fatto fruttare Scusate ma c'è un tempo nerissimo e ho sbadigliato. Stavo dicendo che ho fatto fruttare i miei anni E perciò mm, Ho un po di dignità in più rispetto a lui e per quanto siamo una persona che non ama stare senza risposte. Non ama lasciare le cose sospese, adesso deve essere lui a cercarmi. Eh, me ne ero accorto, non sono affatto sorpreso, sono soltanto stufo eh, di gente che spreca la propria vita con me quando ci sono tante altre persone al mondo a cui dare fastidio non è cattivario ma io non posso salvare tutti, non posso proteggere tutti è necessario che ciascuno si protegga in primis per se stesso poi per carità divina io sarò sempre la spalla su cui poggiarsi però a tutto c'è un limite e la prima persona che devo salvare sono io e... Questa persona non mi ha apprezzato, eh, già stavo soffrendo la sua lontananza eh, dovuta alle misure restrittive, continuo a sbadigliare e doverli tagliare, sono meteoropatico. Dicevo, stavo già soffrendo la sua lontananza dovuta alle misure restrittive eh, per l'emergenza in corso. <ride> Devo stare attenta a come parlo. E, certamente non tiro avanti col carretto una cosa che era evidente, non essere più reciproca. E probabilmente avrei anche utilizzato il mio potere su questa persona per farlo denudare eh, metaforicamente davanti a me non avrebbe potuto più avere segreti per me e... almeno si sarebbe allontanato a ragione veduta non per aver sgamato un commento alla sua artista preferita no perché sicuramente c'era dell'altro io sono stufo di persone che non sono chiare, non sono sincere non mi venite a scrivere troverai l'anima gemella non me lo venite a scrivere perché è la classica frase di qualcuno che non sa cosa dire e questo periodo non ci sta insegnando niente questo periodo non ci sta permettendo di stare più vicino a chi è vivo Vorrei che voleste più bene ai vivi Che non devo necessariamente essere io Io sono uno Siamo miliardi sulla terra Ci sarà qualcuno a cui tenete più di me? Ecco, andate Se è un vostro familiare Ve la sentite da abbracciarlo Abbracciatelo Altrimenti potete semplicemente dire Ti voglio bene state parlando troppo di chi non c'è più, dimenticando chi è qui da un anno a soffrire assieme a voi. Ecco, in questo momento vorrei avere il potere di sapere cosa vi passa per la mente. Sono state veramente ricevendo le mie parole? L'ho detto i miei contatti l'altro giorno quando ho pubblicato lo scritto di questa fine frequentazione se così possiamo dire non dite se vuoi puoi scrivermi, no, scrivete ecco questo è l'appello che faccio a voi i miei social sono qui sotto scrivete voi scrivete voi e non solo per parlare con me vi ricordo che è ancora attiva la rubrica la posta del cuore non abbiamo un video semplicemente perché nessuno di voi mi ha scritto possiamo parlare di problemi d'amicizia, di problemi d'amore posso essere altrettanto onesto e dirvi questo non ti posso rispondere io devi andare da uno specialista o probabilmente più avanti avrò anche una qualifica. Chissà. Non dico altro per scaramanzia in merito alla qualifica. Ve ne parlerò appena avrò carta in mano, se volete. e Io il mio potere ve lo sviscerato spero che a grizzly il quale mi ha chiesto questo video sia piaciuto questa volta ti do ascolto e non ti pubblicizzo però ti metto il commento in cima perché sì sono un villain quindi decido io <ride> e se non siete iscritti mi raccomando iscrivetevi al canale che è un periodo di magra non stiamo andando per niente bene e in primis no, non in primis, ma in secundis vi ricordo che c'è un canale musicale True Colors Music che farebbe la prevedere la monetizzazione, vi lascio magari uno screen qualcosa qui e eh, come in quasi tutti i video ci sarà il link in descrizione noi ci vediamo alla prossima, ciao!